Parliamo delle glove box eh, identificate come semplici, ecco, chiamiamole così. Eh, intendiamo quelle glove box che mh, sono fatte, sono piccoline, diciamo così, più o meno ermetiche, e che eh, sono, si presentano con una struttura eh, in genere che può essere trasparente. In modo tale da dare la possibilità all'operatore di eh, poter visionare il materiale all'interno, quindi la lavorazione che sta, seguendo, che sta eseguendo, e queste in genere possono essere strutture, ad esempio, possono essere in acrilico, acrilico trasparente, eh, con delle guarnizioni, eh, hanno sempre come eh, tutte le glove box eh, dei fori frontali, chiamiamoli così con dei manicotti o dei guanti direttamente connessi all'ingresso appunto a questi fori che permettono quindi all'operatore di inserire le braccia all'interno e non toccare quello che è il prodotto e mantenere una sorta di contenimento diciamo, fisico da questo punto di vista eh, poi queste semplici in genere hanno un piccolo sportelletto che può essere eh, direttamente sopra, può essere di lato, laterale, ma hanno un, insomma una connessione diretta con quello che è l'interno della glove box e l'esterno eh, ne va da sé che le glove box di questa tipologia eh, sono veramente insomma mh, un qualcosa di, di, di, da utilizzare per situazioni eh, non pericolose eh, sicuramente non con polveri cancerogene eh, da fare estrema attenzione perché eh, diciamo quasi ci avviciniamo alle glove box eh, fai da te di cui abbiamo parlato anche in precedenza in altri, in altri video